Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto alla pizzaiola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, acqua, salsa di pomodoro, olio, aglio, vino bianco, mozzarella strizzata e tagliata a dadini, parmigiano, burro, origano, sale, pepe, basilico e dato vegetale bimbi. Diamo il via alla ricetta!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 L'olio, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 1. Aggiungiamo la salsa di pomodoro. il sale, il pepe e l'origano. Aggiungiamo anche le foglioline di basilico, chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Al posto del misurino posizioniamo il cestello e facciamo cuocere per 10 minuti, temperatura paroma, velocità 1 aggiungiamo il riso e chiudendo con il coperchio senza il misurino ma con il cestello proseguiamo la cottura per 3 minuti temperatura varoma antiorario velocità soft aggiungiamo il vino dal foro del coperchio riposizioniamo il cestello e azioniamo il bimbi per altri due minuti temperatura paroma antiorario velocità soft adesso versiamo l'acqua mettiamo il dado vegetale Con l'aiuto della spatola mescoliamo bene a fondo per evitare che il riso si attacchi sul fondo del boccale durante la cottura. Richiudiamo con il coperchio lasciando sempre il cestello e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione nel nostro caso 13 minuti. 100 gradi anti orario velocità soft il riso è quasi pronto adesso andremo a mantecarlo con il burro La mozzarella e il parmigiano, mescoliamo un po' con la spadola. Chiudiamo con il coperchio, possiamo togliere il cestello adesso e facciamo amalgamare per un minuto senza temperatura con l'antiorario a velocità soft. Il risotto alla pizzaiola è pronto andiamo a impiattare risotto alla pizzaiola grazie e alla prossima ricetta